Ciao belli, sparaflesciato Ecco questo, questo quanto è veloce wow. a stabilizzarsi Wow Ehm, um, nulla Allora, que questo video è un po' particolare Perché in realtà non è stato scritto niente Non è il, il solito è video Improvvisely Is absolutely crucial to say Abbiamo deciso di fare un vlogmas Visto io che è una cosa obbligato. Lei mi ha obbligato a fare il vlogmas No, no, io mi do fuoco no. In realtà è una cosa che sul canale non ho mai fatto Non ti non... permettere mai più Non abbiamo il tempo di fare 20 video per, per i vlogmas Abbiamo deciso di farne uno solo E quindi, che cosa sono? Le pasticche per la cacca? Bene, ah, sono contento, vedi, abbiamo già detto che beh, stai sul mio canale da tipo 20 secondi e già sa, tutti sanno che hai prendere le pasticche. per la casa Comentate che vuoi a, a parte abbiamo fatto il tiramisù, quindi clip del tiramisù Montare i tuorli con le fruste elettriche versando solo metà dose di zucchero Io di solito faccio un mix Quanto era? 100 grammi, giusto? 81, 95 100 117 E scendi E scendere! e ne salire, rimango qua E dai eh, questo eh, anni, anni. Cosa sai non farmi essere vogliare? Guarda, guarda che bello, guarda che bello. Mamma mia, è so forte qua. Ha oh, un'aura davvero spaventosa. Sembra che l'intero universo stia tremando. Sai cosa manca? Mm. Oh, adesso sì. Magico. Guarda che casino che fa? Vergognati. Bazzugno! Volevamo fare l'albero e eh, visto eh, ma che. Ma anche dispoli. Gira Clip di gira dispoli. Vi faccio vedere quello che devo sopportare io tutte le volte Sei pronto? Sì, arrivo Ecco, sta 10 minuti davanti allo specchio Non è vera questa cosa sì, È una so fake se news se Eccoci alla Dispoli, non, non è vero Credo che tu non faccia ridere Stiamo andando alla perché <ride> Devo comprare una scopa elettrica L'ha ordinato un medico? Sempre in macchina, sembra che stiamo sempre sì, esatto, solo in, in macchina Diteci se secondo voi fa bene la controfigura dell'allarme adesso l'albero se il vlog vi piace è uno piacere a grande piacere ospite facciamo anche il vlog dei sì. biscotti dove vengo adesso cucina attenzione vediamo l'albero ci siamo noi ci siamo noi poi c'è Amore, le luci, poi Babbo Natale, i sassi, poi ci Harry sono Potter. Grifondoro Qual è la mia casata tua? Poi, Grifondoro è la ah. mia casata, vedi, ma scusa perché non sai qual è la mia casata? Perché non ho mai visto Harry Potter Mi ero innamorato ancora una volta della donna sbagliata L'albero è stato fatto, no, siete l'ombra Adesso mi devo agitare un attimo? Vabbè oh, sti non DIEVALOCHI! Dopo una relazione quasi finita. Esatto, esatto, no? Vari. Perché, allora, lei è intrattabile quando c'è cioè, da fare l'albero. Tra i colpi di pistola, quelli sparati al culmine di una lite violenta. Cioè, però la te cosa... l'avevo detto. Sì, me l'avevi detto, però non pensavo così. Cioè queste sono cose che andrebbero dette al Ma primo appuntamento. cioè non per senso... armonia, le balene devono essere allineate, tuo! Ah! Tre ore Una reazione quasi interrotta Vabbè Alla fine comunque è venuto E E siamo ancora insieme Ancora per poco Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Forza che non piglio sì.